Bene, allora ehm, diciamo che questo è un video integrativo eh, alle spiegazioni che ho deciso di darvi sulla ricerca dell'acqua. Allora come potete vedere qui c'è la serie che va dal 2000 al 2015 per le aste di ricerca e qui potete vedere la serie costruita nel 2021 sempre per la ricerca dell'acqua ecco in questo caso eh, ci sono state ulteriori modifiche proprio per il miglioramento del sistema e il miglioramento e il puntamento del centro, del, del centro gravitazionale della massa d'acqua allora mh, oggi vi darò una semplice spiegazione tecnica sull'uso di questi due sistemi che eh, servono appunto a rilevare l'acqua e sono comunque sostanzialmente diversi tra di loro sia come misure di risonanza sia come misure di profondità e di puntamento. Ecco, diciamo che ci sono state delle migliorie sostanziali nella serie 2021, mentre per la serie che va dal 2000 al 2015 eh, le modifiche sono, diciamo, a livello strutturale e sono state fatte esclusivamente per proporre i test sull'acqua, diciamo per fare le mie ricerche personali. Eh, quindi... Oggi, diciamo in questa prefazione del video che seguirà, eh, vi spiegherò alcune cose sulla costruzione di queste aste, che sono naturalmente, come ho detto prima, diverse tra di loro, ma servono comunque al rilevamento dell'acqua. dunque la serie che va dal 2000 al 2015 si tratta di aste per il rilevamento dell'acqua estremamente efficienti e a condensatore variabile come potete vedere Ecco, questi condensatori sono stati calcolati espressamente per questo tipo di sistema per cui potete fare la valutazione con le aste create nel 2021, della serie 2021, e potete trarre le vostre conclusioni tecniche. Ecco, Questi sistemi, come ho detto, servono essenzialmente per il rilevamento dell'acqua. E quindi oggi vi sto spiegando un attimo come funzionano allora eh, i primi sistemi che ho costruito erano sostanzialmente senza condensatori come potete vedere senza condensatori eh, funzionano estremamente bene e quindi non c'erano nessun problema però con l'uso di un condensatore ovvero il tubo che permette la rotazione angolare dell'asta sul sistema questo sistema mi ha permesso di ottenere un puntamento più preciso del materiale il materiale in questo caso come vi ricordo è l'acqua e come potete vedere le aste sono estremamente precise in quanto localizzano il centro gravitazionale della massa d'acqua e quindi eh, il sistema rileva il punto centrale di emissione della massa. Come potete vedere il punto centrale è sempre il centro della massa, quindi ehm, oggi tratteremo anche un po' la profondità ecco per farvi comprendere un attimo come funzionano dunque come potete vedere questo oggetto è stato costruito per farvi comprendere la profondità effettiva del campo generato dall'acqua ecco non è molto preciso in quanto su questo tipo di video eh, è un tantino complesso farlo ma spero che riusciate a comprendere allora procediamo alla dimostrazione il punto centrale dell'acqua quando voi rilevate eh, la materia composta da acqua le aste cominceranno ad incrociarsi ad una certa distanza ad una certa distanza dal centro gravitazionale composto dalla massa d'acqua ecco voi naturalmente dovete picchettare il primo punto in cui le aste tendono ad incrociarsi ma non è un vero e proprio incrocio Ok, ora ve lo dimostro, osservate bene. La bottiglia è il nostro centro. Voi vi avvicinate piano piano, le aste si incrociano appena appena, però non siamo sul centro di emissione. Osservate bene. Il centro di emissione è molto più potente. È molto più potente e quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete trovato quello che si può definire il triangolo di puntamento del centro della massa dell'acqua. Osservate bene. Ecco, Le distanze che ci sono tra il centro reale e la periferia della massa d'acqua che state cercando formano una specie di triangolo che poi andremo a vederlo come funziona e come potrete usarlo per rilevare la profondità effettiva del liquido. Ecco, questo tipo di profondità può, diciamo, può essere usato per qualsiasi tipo di materiale però ehm, come vi ho spiegato in altri video voi dovete prendere l'incrocio delle aste e, diciamo, l'incrocio delle aste può essere ad un metro dal terreno, a due metri, a un metro e tre, un metro e due. Quindi dovete mh, creare il vostro triangolo dall'altezza del terreno, perché se lo fate a un metro più, più in alto del livello del terreno, e il cono sarà essenzialmente più ampio quindi la profondità sarà o sbagliata o più o meno ecco dovete imparare questa tecnica perché è assolutamente importante e quindi eh, vi servirà anche per rilevare altri tipi di materiali non solo l'acqua bene allora in alcuni video precedenti mi avete chiesto perché eh, le aste vengono fatte fuoriuscire dal condensatore ad esempio nella serie 2021 come potete vedere i condensatori sono diversi ma sostanzialmente risuonano alla stessa frequenza dell'acqua quindi ehm, le vostre domande sono queste, perché eh, l'asta viene fatta fuoriuscire e viene piegata? Ecco, sostanzialmente la risposta è una sola. Quando vi trovate sul centro di emissione dell'acqua, eh, qui non posso farvelo vedere ma lo vedrete nel video successivo, le aste cominciano a girare in questo modo. Cominciano a girare in questo modo ed avendo un condensatore libero, cioè non chiuso all'estremità, girando le aste scappano, se ne vanno. Quindi eh, il motivo oltre che tecnico è di costruire una coda risonante per le aste della serie 2021 è essenzialmente anche questo. Ecco, la coda risonante dalla eh, la posizione esatta, vi faccio vedere un attimo, dalla la posizione esatta, osservate per quale motivo viene inserita la coda. Allora, i motivi sono sostanzialmente due. Il primo è quello di non far fuoriuscire l'asta dal tubo condensatore. Il secondo dà la precisione e la risonanza dell'acqua e in questo modo avete una dimensione di profondità estremamente più precisa di quelle della serie da 2000 al 2015. Quindi la serie 2021 è essenzialmente più tecnica, più tecnologica e più precisa. Bene allora, per concludere, prima di lasciarvi il resto del video vi faccio rivedere un attimo. Le aste si chiudono appena appena fuori campo, voi dovete picchettare eh, questa prima sezione, vi dovete spostare a croce, ovvero così, così e così. Quando avete picchettato la croce la croce vi darà il centro esatto dell'emissione dell'acqua come potete vedere è molto più forte e a questo punto avrete il triangolo che andrà a formare la profondità effettiva alla quale l'acqua si trova ecco questa è la serie dal 2000 al 2015 che è anche quella che andremo a studiare per farvi comprendere meglio il funzionamento delle aste di ricerca per l'acqua ecco eh, vi lascerò un link in cui potrete richiedere le dispense effettive per cui potrete costruirvele anche a casa e provarle direttamente vi faccio vedere un attimo anche la serie 2021 quelle con la coda piegata per cui tante persone mi hanno chiesto informazioni ma queste sono sperimentali quindi devo ancora comprendere un attimo le piegature geometriche perché anche la geometria è diciamo un fattore essenzialmente strategico nella costruzione di questi sistemi ok, procediamo un attimo come potete vedere queste sono molto ma molto più precise osservate come si avvicinano all'obiettivo ecco, qui picchettate picchettate anche dall'altra parte, come potete vedere, sono estremamente precise. Se noi ci spostiamo sul centro le aste si chiudono di colpo e andiamo a ottenere un triangolo che ha sostanzialmente una deviazione di circa 60 gradi, ecco questo triangolo deve essere calcolato dal livello del terreno più l'altezza alla quale le aste si incrociano bene, spero di essere stato abbastanza chiaro e adesso vi lascio il resto del video Bene, oggi per la quattordicesima lezione eh, analizzeremo le aste per la ricerca dell'acqua. Ecco, in questa lezione voglio farvi vedere come si rileva l'acqua. Ecco, queste sono le aste della produzione 2021 per il rilevamento specifico dell'acqua. Ok, osservate i secchi, osservate bene il secchio d'acqua, le aste puntano il secchio e si incrociano sul loro contenuto. Ecco, il centro di emissione è quello naturalmente dato dal centro della massa d'acqua, che ci tornerà molto utile nelle future lezioni. All acquifera ecco ci siamo esattamente sopra ci siamo esattamente sopra annulliamo il campo un attimo seguiamo la falla ok le aste puntano in questa direzione Allora, vediamo un attimo dove ci portano, bene, bene, ok, centro di posizionamento dell'acqua, allora rifacciamo la scansione dei secchi d'acqua come potete vedere la serie 2021 localizza bene l'acqua usciamo dal campo le aste ritornano in posizione se noi ci spostiamo sui secchi le aste si chiudono bene adesso rifacciamo un attimo vediamo qui c'è una posizione per l'acqua vediamo un attimo infatti come potete vedere, c'è un secchio d'acqua anche qui. Ci riposizioniamo. Vediamo un attimo. e bella Qui sembra che stiano girando per conto loro, quindi abbiamo qualcosa di utile. Vediamo. In effetti sembra che in realtà io so già che c'è quindi questo è un video fatto solo per i cercatori d'acqua vediamo un attimo come potete vedere le aste si chiudono sui tubi che portano l'acqua se noi continuiamo a seguire il tubo le aste rimangono chiuse Ora che c'è la curva potete vedere che le aste si riaprono, osservate bene, si chiudono sul tubo in gomma che è pieno d'acqua e se noi andiamo avanti si riaprono mentre se torniamo indietro le aste si richiudono. Potete vedere che si richiudono esattamente sul tubo che porta l'acqua. Ecco. In quanto se noi usciamo dal tubo, se usciamo dalla linea del tubo, le aste non sentono l'acqua. Però se ritorniamo sul centro di emissione, Andate vedere. Le aste continuano a rilevare l'acqua. Ecco, siamo fuori campo. Ma è importante farvi capire questo. Oggi in questa quattordicesima lezione abbiamo parlato dell'acqua, di alcuni suoi aspetti e potete vedere che se siete, diciamo, la natura è una grande, grandissima cosa, Ecco, potete vedere naturalmente Che ci sono molte molte cose da imparare bene